Cos'è questa quest'altra regione? Mi devo sconfiggere! sembra di stare in Dark Souls. Cos'è? Posso fare delle mossa assurda in questa katana, credo che sia. Morite, zombie, morite! Perché non muoiono tutti? Posso uscire più contemporaneamente. Mori, mori! ma che strano posso mi sento più atleta di non so chi di di di ah, non... Sono stato... di mi di uno spadaccino di posso pure saltare e di di di non di di di di di di di insomma c'è pure bambini e... molto bello questa mod credo che sia una mod è molto bella quindi io intanto inizio a Benvenuti a Striscia Notizia, no, ok, perché Striscia Notizia? Ma è venuto così a caso. Oggi siamo in una mod review, siamo cioè nel laboratorio delle mod. Ogni giorno, sempre alle 14, trovate questa serie che è iniziata ieri, però questi sono dettagli. E praticamente questa mod si chiama Epic Fight Mod, quella barra che vedete, che avete visto poi scomparsa a destra era praticamente la barra di ricarica del um, come si dice la barra di ricarica del um, del danno quello bello praticamente tu così vedi questo qua vabbè ho preparato qua tutti gli item vedete come cammino bene corro tutto storto ho pure uno scudo però per non si può equipaggiare la katana si può equipaggiare solo con questo questo e questo vedete così pure così così ed è più bello tipo a modi spartani no come era, no, era spartani macedoni ci sta un bordello questo libro si usa per potenziarsi anche se in creativa non si può però questi dettagli poi qua abbiamo tutte le armi che sono molto fantasticose Così, il um, tirapugni, la katana la lancia, o spear um, in inglese eh, la grit sword che è la spada grossa più grossa che ci puoi fare i gironi il pugnale è la spada normale, poi c'è l'armatura di stray quel mob tutto strano che sta nel deserto con la sottospecie di scheletro e basta poi ho aggiunto pure una mod a caso per rendere più figo le armature poi ci stanno pure i vichinghi. vichinghi vedete i vichinghi questo qua è il campo da battaglia ma non uccido qualcuno prendo questo e fa un bel po' di danno già morto in tre col no quattro colpi muoiono no, no, no. i vikinghi ti danno il cuoio anche se questa qua non è la mod della mod review puoi fare così così ti carica il colpo che ti rifà il campo bello così ti fa più danno poi possiamo prendere la grit sword che è molto buona che fate così e roteate roteate roteate sta avvenendo notte aspetta boh magia potete farla roteare così molto bello poi c'è. questo l'ho la fatta vedere. La katana. che potete fare i colpi rapidi è molto bella. Poi questo qua è il colpo bello. più bello. E poi c'è la. Um, spada normale che ho appena fatto vedere. sono stupido. il pugnale invece fa dei colpi. più veloci, così. e fa meno danno. Poi c'è il knuckle Questo qua mh, Vedete quanta rapidità Cioè fa poco danno però fa un, Cioè È velocissimo quindi molto buono Se lo dovete usare ai combattimenti corpo a corpo con qualche player Poi c'è l'armatura che indosserò Perché sono un gentilus Gentilus È molto brutta però non lo dico Ecco sembri un prete con degli stracci e eh, non è molto bello, sembri Don Gino mi hai detto questa armatura che mi piace molto ecco qua quindi questa qua era la mod review non ho fatto vedere niente se no vi faccio vedere con le armi normali questa come si combatte si combatte così come cioè si combatte com così è molto bella. so sì prendo un'ascia pure l'ascia è più lenta e fa molti più danni prendo una zappa vedete la zappa è come l'ascia però più veloce prendo qualche cosa di questa mod tipo il moschetto non credo che il moschetto si sì, invece aspettate l'arco vi fa vedere il mirino pure con la palestra vedete ha una cosa di ricarica molto più bella un'animazione di ricarica molto più bella vedete molto bello molto bello ora qualche arma di qua tipo questa che è l'ascia da battaglia vedete bellissima Questa qua si può usare pure con lo scudo, però non c'entra niente con la mod, sto solamente facendo il trigger Il rapier. Questa mod la potete mettere in sintonia con questa Quindi faccio due mod review Poi c'è la cimitarra Che è tipo un coltellino più grosso La spada vichinga che funziona sempre come una spada normale poi l'ascia la battaglia questa oh, è bellissima vedi sì. si poi l'ascia dei gradatori no l'ascia la spada dei gradatori è molto bella tutta così poi abbiamo il coltello vabbè la creative sword che fa mille, mille due di danno mamma mia il bastone poi c'è pure l'ex alibur sì. sì, molto più veloce eh poi ci sono questi no no no, no, no. sembra un modo di spada poi c'è la minigun e niente e un po' che sta di più il moschetto con la baionetta ah la staffa dei tuoni e poi c'è la che metti così ed è molto bella questa è molto bella, vedete, vedete cosa fa questa invece con i fulmini fa molto bella, molto bella questa staffe, molto bella poi c'è la spada long, funziona come la long sword la um, lancia, la spear come lascia non so perché poi c'è questa che è la lancia che userò per cavalli funziona pure ma questa come ascia vabbè poi abbiamo questa che è una spada normale per il bronzo e non abbiamo nient'altro sottratto voglio vedere come si usa di picco ah, come lascia niente invece lì vabbè eh, la pala come la... come la spada invece la cotoletta non la costoletta invece la birra mm, buona birra eh? poi si possono fare molte azioni per esempio il roteare devo fare le capovolte mi giro tutto tutto così oblungamente è molto bello molto bello pure al contrario si può fare è pure così ci sta tantissimo devo ora farci una cosa Dio, mi butto è bellissimo Poi con R Si torna alla modalità normale Per distruggere cose Che si chiama Mining mod, mod Invece riprendo R No R Si va nella fighting mod Ed è molto bella Ora prendo Voglio combattere con Una piuma si batto col l'apico ma si è bellissimo ritorno alla mining mod e vabbè come dire questa mod review è finita è durata <coughs> poco però non è che c'era così tanto da far vedere ho aggiunto pure due mod per farla durare in più e quindi non so